Tiny House La scatola è composta da 30 tessere sagomate ad incastro, 6 delle quali completamente bianche, così potrete divertirvi a creare la stanza dei vostri sogni. Disponete capovolte a testa in su le 24 tessere raffiguranti le stanze, sul piano di gioco. A turno, ogni giocatore dichiarerà la stanza che vuole completare e pescherà dal tavolo una carta alla volta. Se coinciderà con la stanza scelta, la terrà con sé. E procederà fino a quando avrà pescato anche l'ultima tessera della stanza, la sesta, per poterla costruire. Per rendere il gioco adatto ai bambini più piccoli, la texture sul retro anticipa la stanza d'appartenenza e aiuta nella scelta della carta. Una volta completata la propria stanza, unisci la tua con quella degli altri giocatori e costruisci l'intera casa. Dividi le tessere delle stanze, ad eccezione del soffitto, quello mettilo da parte e poi vai a nasconderle nella corrispondente stanza della tua casa. A questo punto la caccia al tesoro può iniziare e chi troverà per primo tutte le carte per completare la stanza del gioco avrà vinto la partita. Quando tutte le tessere saranno state trovate e le stanze ricostruite si potrà creare la casa unendo le stanze tra di loro.